Buonasera, sono Laura Antichi. Questa è la bottiglia che ho costruito con Blender e che ho salvato in uh, formato DAE e importato in, nella SIM edu, uh, 3D. Uh, si chiama Elisir, pozione magica per streghe. Direi che l'etichetta uh, l'ho fatta uh, abbastanza accuratamente come la forma della, della bottiglia. Per quanto riguarda la texture eh, invece della bottiglia in sé, credo di doverci lavorare sulla, ehm, per renderla mh, più riflettente e a, trasparente. E questo comunque è eh, il risultato che ho ottenuto.